Salve amici, molti miei clienti quando mi incontrano per strada mi dicono mi piacerebbe comprare un'auto da te, però purtroppo con il contratto a tempo determinato e con la situazione eh, lavorativa o meglio contrattuale che c'è in questo momento quasi in tutta la Sicilia è impossibile oggi comprarsi un'auto. Benissimo, no? una bellissima notizia. Con i finanziamenti di FCA Bank tutto ciò è possibile. Cioè è possibile comprarsi un'auto nuova, è possibile attingere un finanziamento per comprarsi un'auto nuova. L'importante è che ci siano determinati requisiti. I requisiti sono principalmente tre. Primo requisito, bisogna dimostrare di lavorare da più tempo in quelle condizioni. Quindi servono gli ultimi due CUD. ok? Poi bisogna dimostrare una certa continuità di lavoro, quindi servono le ultime tre buste paga. Poi bisogna dimostrare che in questo momento si sta lavorando, quindi in questo momento il lavoratore è ingaggiato, quindi serve il contratto di lavoro. Quindi ultimi due CUD, ultime tre buste paga e il contratto di lavoro. Poi gli altri documenti che servono in questo caso, ma servirebbero anche in altri casi, sono i documenti di identità, il codice IBAN e piuttosto che la bolletta dell'Enel eh, o di un'utenza, e quindi eh, energia elettrica oppure mh, gas, per poter, o anche telefonia, per poter dimostrare di eh, abitare effettivamente là dove si è dichiarata la residenza. Spero, sono stato chiaro in questa mia comunicazione, tutti possono accedere a un finanziamento. Ci vediamo alla prossima.